Vediamo un pochino più nel dettaglio come utilizzare Class Notebook eh, con una classe. Quindi questo è il, il Class Notebook che ho aperto nel tutorial precedente per la terza B info. Eh, come vedete è sparita la sezione Benvenuti perché ho deciso di eliminarla, quella con tutte le pagine di spiegazione. E eh, come ho fatto a eliminarla ho cliccato sulla sezione, clic destro e ho selezionato la voce Elimina e andiamo a vedere adesso uh, cosa ha di particolare Class Notebook che la versione normale di OneNote non ha. Allora Class Notebook ha tutte le uh, funzionalità di OneNote, come vedete il menu è identico a quello di di OneNote tranne questa linguetta Class Notebook che contiene invece tutte le operazioni che io posso fare in un Class Notebook e non in un OneNote. Quali sono queste operazioni? Posso distribuire una pagina cioè creare una pagina con dentro il contenuto che preferisco e distribuirla in automatico a tutti gli studenti oppure distribuire una sezione intera quindi una sezione è un gruppo di pagine oppure andare a correggere o a rivedere, a controllare il lavoro che i singoli studenti hanno eseguito sul loro, nel loro spazio privato. Poi eh, lo vediamo. Questa ehm, icona è disattiva, quello di creare un'attività, un compito, perché eh, si attiva soltanto quando eh, la scuola collega Class Notebook una piattaforma di lms insomma comunque non è il nostro caso Co così quindi anche non ci interessano queste icone qui eh, abbiamo invece la possibilità cliccando qui di andare direttamente a creare un nuovo class notebook oppure all'interno del nostro class no di questo class notebook eh, aggiungere o rimuovere studenti aggiungere o rimuovere insegnanti oppure accedere alla sezione eh, per gestire le impostazioni che ho eh, settato eh, nella fase di creazione per esempio il numero delle sezioni, il nome delle sezioni, degli spazi privati degli studenti allora vediamo per esempio cosa vuol dire distribuire una pagina supponiamo che io voglia eh, creare un'attività sulla circonferenza e distribuirla a tutti gli studenti allora, ho preventivamente cercato su geogebra.org un'attività che facesse al caso mio e cosa faccio? Questa è un'attività interattiva, cioè si può interagire con il grafico, cliccare su verifica, vedere se è sbagliato oppure no. Prendo, copio il link e torno sul mio uh, class notebook, mi posiziono qui in un punto qualsiasi della pagina e incollo il link, quindi CTRL V... Ho incollato il link. Appena do invio guardate cosa succede. Succede che eh, Class Notebook oltre a lasciare il link attivo, quindi cliccando qui si apre proprio la pagina web da cui ho prelevato il link, si in cosa fa Class Notebook? Incorpora la pagina, quindi eh, senza uscire, senza andare ad aprire una nuova pagina web Posso eseguire, gli studenti possono eseguire l'attività direttamente su Class Notebook, in questa pagina um, adesso come funziona questa attività eh, si, deve, eh, si devono spostare il centro C e il punto A della circonferenza in base a quanto indicato nell'equazione poi si va a verificare chiaramente io adesso l'ho fatto a caso quindi risulta sbagliato se posizionassi invece il centro con ascissa meno 2,5, ordinata meno 3,5 no, scusate, 4,5 e raggio 3,5. Quindi 1, 2, 3,5 mi dice che è giusto. Clicco qui, ottengo una nuova circonferenza. Come vedete, l'attività è perfettamente fruibile all'interno della pagina di class notebook. Supponiamo appunto che io voglia che questa attività la facciano i singoli studenti, allora io posso farla alla LIM, apro, apro Class eh, Notebook sulla LIM e chiamo gli studenti a fare l'attività direttamente sulla LIM, oppure decido che eh, voglio che loro la facciano sul loro dispositivo, se ce l'hanno in classe oppure a casa, eh, che la facciano loro individualmente, quindi questa pagina la voglio distribuire a tutti quanti allora clicco su distribuisci la pagina devo essere sulla pagina che voglio distribuire chiaramente mi dice in che mh, sezione la vuoi distribuire questa qua sulla pagina laboratorio e faccio distribuisci clicco su distribuisci e aspetto che eh, la distribuisca a tutti ok la pagina è stata distribuita questo significa che se io vado a controllare nelle pagine, nelle singole sezioni degli studenti per esempio Gabriele laboratorio troverò la pagina bianca che c'è sempre di default ma troverò anche attività sulla circonferenza e quindi Gabriele potrà eh, eseguire questa attività per esercitarsi lo stesso Andrea e Stefano chiaramente tutti gli studenti eh, può darsi che ehm, invece io voglia che ne so distribuire un altro contenuto quindi apro una nuova pagina e questo magari può essere un compito per uh, lunedì metto un titolo a caso e che ne so, prendo vado nella versione digitale del loro libro copio uno screenshot di questo esercizio e vado a inserirlo qui sempre con control v mi inserisce l'immagine questo lo posso chiudere intanto posso ridimensionare se clicco sull'immagine per selezionarla e la posso ridimensionare a piacimento e voglio distribuire questo questo esercizio nella loro pagina compiti quindi distribuisco la pagina come prima nella sezione compiti distribuisci attendo che avvenga questa operazione una volta che è stata distribuita la pagina ogni studente se la ritroverà nella sezione compiti a casa ok questo supponiamo di essere Andrea vado negli strumenti di disegno seleziono penna, il colore che preferisco, lo spessore, lasciamo quello che è rispondo adesso clicco c'è cioè, crocetto a caso e e poi ok ha eseguito eh, il suo compito Andrea. Io come insegnante cosa posso fare? torno torniamo qua allora intanto una volta che ho distribuito il compito quindi vado sulla pagina questo questa era l'attività sulla circonferenza il compito che ho appena distribuito magari non voglio lasciarlo anche nella sezione lezioni della raccolta contenuto quindi qui posso anche eliminarla una volta che ho distribuito il compito questo eh, non comporta il fatto che venga eliminata dalla, dai compiti degli studenti lì rimarrà come insegnante poi posso voler controllare i compiti eh, eseguiti dagli studenti quindi torno nella sezione class notebook e vado a cliccare aspettate prima chiudiamo questo pannello vado a cliccare su rivedi il lavoro degli studenti si apre un nuovo pannello mi chiede di selezionare quale sezione mi interessa controllare, in questo caso i compiti a casa, quindi cosa succede? Adesso mi aprirà, si è verificato un problema, fantastico. Allora, riproviamo, vediamo se questa volta funziona, rivedi il lavoro degli studenti, selezioniamo compiti a casa, scegli una pagina, ok, adesso sta funzionando, la pagina è compito per lunedì, ed ecco che ho i tre studenti ho l'elenco degli studenti cliccando sui singoli nomi qui in automatico avrò sotto gli occhi il loro compito quindi Gabriele Stefano e Andrea Andrea eh, era l'unico che aveva svolto il compito come insegnante cosa posso fare prendo la solita penna rossa e vado a decidere non so che questo è sbagliato vi sottolineo che sto facendo a caso, eh, quindi non sto neanche guardando quali sono le risposte corrette. Posso scrivere qualcosa qui di commento, eh, eccetera. Ok, questo è quindi il pannello eh, Class Notebook.